Ciao a tutti e benvenuti sul canale gym giri in moto in questo video ti parlerò di tre tipologie di itinerari che solitamente utilizzo per pianificare i miei giri moto di più giorni partiamo subito con la classificazione di queste tre tipologie la prima è l'itinerario ad anello la seconda è l'itinerario a petalo la terza è L'itinerario di risalita. Ora queste definizioni sono definizioni che ho dato io in maniera del tutto personale, probabilmente non troverai queste definizioni in giro, me le sono inventate, però così riusciamo a classificare e a far capire meglio di che cosa stiamo parlando. Ma iniziamo subito con la prima tipologia di itinerario, l'itinerario ad anello. L'itinerario ad anello è quello che nella stragrande maggioranza usiamo tutti noi per andare a organizzare il nostro giro del sabato o della domenica quindi un giro il classico giro giornaliero decidiamo qual è il punto più lontano dove vogliamo arrivare e da lì ci costruiamo il nostro itinerario sia all'andata che poi a scendere al ritorno per quanto riguarda invece l'itinerario a petalo rispetto all'itinerario ad anello dobbiamo prevedere per forza una tappa di spostamento nella zona di nostro interesse dove eh, ci sarà il nostro campo base dal quale ogni giorno partiremo per andare a eh, girare nella zona interessata Ultimo ma non per importanza abbiamo quindi l'itinerario di risalita che rispetto all'itinerario ad anello e rispetto all'itinerario a petalo prevede una tappa di spostamento molto lunga in quanto ha come obiettivo quello di giungere il punto più lontano che corrisponde quindi al punto di partenza del nostro itinerario per poi andare a risalire tappa per tappa fino al ritorno a casa ma ora bando alle ciance andiamo a vederlo sulla mappa venite con me eccoci finalmente sulla mappa quello che ti sto mostrando è l'itinerario ad anello come puoi vedere e come dicevamo prima quando si decide di adottare la pianificazione di un itinerario ad anello è perché abbiamo in mente che dobbiamo raggiungere una destinazione ben definita o più destinazioni ben definite. In questo caso, come puoi vedere da questa icona a forma di stella, noi vogliamo arrivare in Austria ai piedi del Grossglockner. A questo punto stabilita la nostra priorità, quindi stabilita la nostra meta, andiamo a costruirci il nostro itinerario sia di andata che poi di ritorno. Ovviamente per pianificare questo itinerario dobbiamo fare i conti con quanti giorni abbiamo a disposizione per affrontare questo viaggio e quanti chilometri vogliamo fare durante il giorno. Diciamo che questo metodo di pianificazione dal mio punto di vista è il migliore per quanto riguarda l'ottimizzazione dei tempi ovviamente se c'è l'esigenza diciamo di arrivare a brescia quando in realtà si arriva da tortona nulla vieta che il giorno prima si faccia una tappa di avvicinamento e si arrivi a brescia luogo in cui poi inizierà il nostro itinerario se proprio volessimo trovare un difetto a questa metodologia di pianificazione secondo me sta nel fatto che ogni sera dovremo andare a scaricare la moto le borse e l'indomani andare a rifare le borse e a caricare la moto questo può portare via del tempo e può magari non so farci lasciare qualcosa in albergo e poi dover tornare indietro quindi questa è l'unica nota negativa che mi sento di mettere sul tavolo ed ora vediamo l'itinerario a petalo la prima cosa che voglio farti vedere è questa linea arancione che da Parma va a Perugia. Questa è la tappa di trasferimento, di spostamento che ci porterà nella zona che abbiamo intenzione di visitare. Qui evidenziata da questa casetta abbiamo il nostro campo base dove pernoteremo per la durata del nostro soggiorno. Dal campo base poi partiranno tutti i nostri itinerari che ci permetteranno quindi di andare a esplorare in maniera più capillare la zona che abbiamo deciso di visitare. Qui onestamente non vedo dei difetti rilevanti anche perché la tappa di spostamento che andiamo a fare la mettiamo in preventivo perché se vogliamo andare a visitare una zona che non conosciamo ovviamente questa zona non sarà vicino a casa nostra e quindi possiamo dire che è una tappa fisiologica ai fini del nostro viaggio ed eccoci qui all'ultima tipologia di itinerario, quello di risalita la prima cosa che voglio farti vedere è questa linea rossa che da Roma ci porta fino a Scalea questa è la nostra tappa di trasferimento, il tappone, che ci consente di raggiungere il punto più lontano dal quale noi vogliamo far partire il nostro itinerario. Infatti in questa tratta non abbiamo dei punti di interesse, come puoi vedere qui non abbiamo delle tappe, perché il solo scopo di questo tragitto è quello di farci arrivare nel luogo dove avrà inizio il nostro itinerario. Qui da Scalea, come puoi vedere, seguendo questa linea blu, andiamo a risalire tutto il percorso fino ad arrivare a casa. Ovviamente questa tipologia di itinerario ci consente anche di fare la cosa inversa, cioè partire da subito col nostro itinerario da casa, quindi far partire l'itinerario in questo caso da Roma, scendere fino a Scalea e dopodiché l'ultimo giorno che ci rimarrà sarà quello poi, che ci riporterà direttamente a casa quindi il tappone sarà funzionale questa volta all'arrivo a casa. Questo secondo me è un itinerario che è un po' il fratellastro dell'itinerario d'anello perché come abbiamo visto prima l'itinerario d'anello ha come obiettivo quello di raggiungere il posto più lontano però qui a differenza dell'itinerario d'anello la tappa di rientro è diretta non prevede altre soste mentre nella tipologia d'anello il rientro prevede di effettuare altre soste altre tappe bene siamo arrivati a conclusione di questo video spero che la spiegazione di questi tre itinerari di cui mi sono inventato i nomi ti sia stata utile per in futuro andare a organizzare i tuoi giri in moto se hai qualche domanda non farti problemi scrivimi nei commenti se ti è piaciuto il video mettimi un like e se non sei iscritto iscriviti al canale. Ciao e a presto.